Care amiche ed amici, qui ancora una volta insieme a tutte e tutti voi il vostro Sant'Enchan in una trasmissione che non farò in diretta. Comunque bando alle ciance che non so che cosa sono, e passiamo al grano. Io in questi giorni ho fatto un video e l'ho caricato nel mio canale di YouTube San Ten Chan Anzi ne ho fatti due a proposito del referendum abrogativo sul petrolio. Il referendum abrogativo del 17 aprile sulle trivellazioni. Ebbene io ho votato per il sì. Non so se lo avete ascoltato in questi giorni che la BP, l'impresa pe petrolifera britannica, è stata costretta a pagare miliardi di dollari in risarcimento per i danni arrecati all'ecosistema nel Golfo del Messico in soli cinque giorni di sversamento di crudo. Miliardi eh, di tonnellate di pesce sono andati perduti e forse ci occorreranno decine di anni prima di bonificare parte delle zone affettate. 4-5 stati nordamericani degli Stati Uniti del Nord America sono stati coinvolti nell'incidente che è stato provocato da una gestione eh, diciamo trascurata come minimo si ha voluto risparmiare sui costi della sicurezza della gestione e quindi come dire ci troviamo di fronte a degli stragi ambientali più che eh, a dei disastri di ampio impatto vogliamo forse che si ripetano in italia poi da un po di anni non si parla più del picco di estrazione la gente crede che ogni pozzo estrattivo corrisponda a un giacimento e invece no, eh, per sfruttare un pozzo petrolifero si deve mano a mano trivellare di più il suolo e mettere molti pozzi estrattivi, alla fine si arriva a un limite oltre il quale, più pozzi estrattivi metti, meno petrolio esce perché diminuisce la pressione. In pratica non riuscirai mai a togliere il 100% dei barili che contiene un pozzo petrolifero o un giacimento, ma eh, arrivi al 50% senza problemi. Poi inizia a diminuire la quota estrattiva fino a arrivare a una quantità di petrolio che non potrà mai essere estratta perché non sarebbe economicamente conveniente estrarla. Quindi io ho dei dubbi quando dicono che un giacimento petrolifero o di gas ha una capacità o un potenziale di 300 a 500 anni. In base a che lo calcolano? Perché magari in meno di, della metà di quel tempo si raggiunge il picco di estrazione per cui alla fine sarà sempre meno redditizio estrarre gas o petrolio da quel giacimento poi c'è da dire che a misura che diventa meno redditizio le compagnie petrolifere si fanno finanziare dallo stato nel quale estraggono il petrolio o dal quale estraggono il petrolio quindi alla fine sono i cittadini dello stato che pagano le perforazioni sondaggi trivellamenti e le compagnie del petrolio si incassano i guadagni pagando le tangenti e politici proprio come succede ultimamente con questo scandalo che sta scoppiando del petrolio nel sud di, di italia è proprio del primo aprile cioè una settimana fa che dipendenti dell'eni Scambiarono le cozze che monitorano l'inquinamento del mare. E quindi con altre cozze perché sarebbe venuta una tempesta che avrebbe distrutto i sacchetti, i sacchetti che contenevano le cozze e quindi hanno alterato i dati. Le acque intorno ai pozzi estrattivi sarebbero realmente inquinate. Le cozze che dovevano testificarlo sono scomparse quindi ci vogliono far eh, comprare delle favole, ci vendono delle favole, ci vendono la favola che nei pozzi estrattivi possono crescere nelle, nelle torri estrative in mare, delle cozze che poi sono perfettamente eh, commestibili, che non sono inquinate. Ecco, se le mangiassero loro invece di cambiarle, perché le hanno cambiate? Poi, insomma, eh, questo fatto dei de mitigli eh, che sarebbero commestibili crescendo in, sui pozzi estrattivi, è un qualche cosa che mi fa venire da ridere. Eh, pensa, spaghetti, cozze e petrolio. quindi a che punto si è arrivati nelle intercettazioni telefoniche i due operai dicevano Ah, io non ho visto niente dobbiamo sostituire le cozze i e i mitili e l'altro gli rispondeva sì ma dove li andiamo a comprare il petrolio in sozza è un'energia fossile e quindi dovrebbe essere messa da parte eh, il petrolio anche insozza con la corruzione, vedi Ignacio Lula da Silva, vedi Dilma Rousseff come si sono impantanati nelle tangenti del petrolio. Il petrolio ha una storia decennale di corruzione e tangenti in Italia. Raúl Gardini lo suicidarono e insomma... Il petrolio riesce a inzaccherare con la sua melma i governi di tutto il mondo. Fatto sta che in vari enti privati e pubblici si parla sempre delle energie alternative. Anche in Italia il governo italiano, tutti i governi italiani hanno sempre proposto ricerche sulle energie alternative, ma si avanza poco. Questo perché... È più lucrativo per i politici eh, il petrolio dato che possono prendere tante mazzette dalle compagnie petrolifere che non le eh, energie alternative che sono a basso costo comunque non sono tanto ottimista sulle energie alternative visto che il loro sviluppo è ancora arretrato e che sarà difficile sostituire in ogni necessità gli idrocarburi Infatti finché si tratta di energia domestica o di far funzionare una macchina, un'automobile a 80 km, o di ricaricare un cellulare, va bene, ma quello di far volare un aereo o far funzionare un'acciaieria, una fonderia, una fabbrica eh, pesante, no. Magari in un futuro con le stampanti in tre dimensioni si potranno fare le carcasse delle macchine, ma per il momento quello mi sembra assai remoto e difficile, soprattutto perché non si fanno le sufficienti inversioni nelle energie alternative e nei sistemi di produzione alternativi. Perché i vari governi di tutto il mondo ricevono denaro, finanziazioni da enti petroliferi di ricerca e di estrazione petrolifera che sono conniventi con le industrie e le fabbriche di tutto il mondo. Poi c'è da dire come sostituire il plastico fatto con gli idrocarburi e i medicinali fatti con gli idrocarburi. Lo so che voi mi potreste dire, ah ma per quello eh, ci sono adesso già gli idrocarburi vegetali. Bene, è giusto, ma io vi dico: eh, produrre cibo per trasformarlo in plastico o in carburante è uno schiaffo alla povertà perché c'è gente che muore di fame. E quindi si dovrebbero trasformare i cereali in idrocarburi e quindi, voglio dire, ci sarebbe ancora più miseria nel pianeta. La soluzione energetica di trasformare gli idrocarburi, cioè eh, i cereali in idrocarburi, va a scapito della povertà si sta studiando di sfruttare soprattutto la spirulina e altre alghe nella fotosintesi quindi di fare dei pannelli solari biologici ma credo che ancora si disti molto da da poter prescindere dagli idrocarburi in tutto e per tutto comunque iniziano iniziano già a avere de, a esserci dei presagi, e la produzione picco si sta raggiungendo in tutto il mondo se non ci slacciamo dai fossili e eh, senza energia e quindi senza cibo senza plastica senza medicinali ritorneremo in pieno medioevo bisogna slegarci dagli idrocarburi Pian piano, poco alla volta. Ed è per questo che a questo referendum deve vincere il sì. Io voterò sì. E spero lo facciate anche voi. Perché bisogna obbligare i nostri industriali, politici e governanti a passare alle energie alternative investendo soldi nelle ricerche. Se no, le energie alternative non le avremo mai. Un saluto dal vostro Sant'Enchan e a presto.